La classificazione dei triangoli. Come si chiamano i triangoli con caratteristiche differenti? I triangoli hanno tre lati. Incominciamo a osservare e misurare i tre lati. Sono congruenti? Se tutte e tre sono congruenti abbiamo un triangolo equilatero. Il triangolo equilatero ha tre lati congruenti. Se non sono tutte e tre congruenti, controlliamo che ce ne siano almeno due congruenti. Se due lati sono congruenti, abbiamo un triangolo isoscele. Il triangolo isoscele ha due lati congruenti, altrimenti... Se tutti e tre i lati sono diversi, hanno lunghezza diversa, abbiamo il triangolo scaleno. Il triangolo scaleno ha tre lati di lunghezza differente. Il triangolo scaleno può essere classificato in base agli angoli. Se ha un angolo retto, si chiama triangolo scaleno rettangolo. Il triangolo scaleno rettangolo ha un angolo retto e tre lati differenti. Se non ha un angolo retto, controlliamo che abbia un angolo ottuso. Se sì, il triangolo scaleno è ottusangolo. Il triangolo scaleno ottusangolo ha tre lati di lunghezza differente e un angolo ottuso. Se non ha un angolo ottuso né un angolo retto, ha i tre angoli acuti. Il triangolo scaleno è acutangolo. Il triangolo scaleno acutangolo ha tre lati differenti e tre angoli acuti. Riassumendo, il triangolo scaleno con tre lati differenti può essere ottusangolo se ha un angolo ottuso, acutangolo con i tre angoli acuti o rettangolo se ha un angolo retto. Il triangolo isoscele può essere classificato in base agli angoli. Il triangolo isoscele ha due lati congruenti. Se ha un angolo retto si chiama triangolo isoscele rettangolo. Il triangolo isoscele rettangolo ha due lati congruenti e un angolo retto. Se non ha un angolo retto, controlliamo che abbia un angolo ottuso. Se il triangolo isoscele ha un angolo ottuso, si chiama triangolo isoscele ottusangolo, che ha due lati congruenti e un angolo ottuso. Se non ha un angolo retto e un angolo ottuso, i triangoli sono acuti e abbiamo il triangolo isoscele acutangolo. Riassumendo, il triangolo isoscele... Può essere classificato in base agli angoli come ottusangolo, se ha un angolo ottuso, acutangolo, se ha triangoli acuti, o rettangolo, se ha un angolo retto.